Lo so, lo so, lo so, sono una giornalista, lo so che ci devo fare. Quando mi chiamano devo correre, devo correre, ho una videoconferenza, non so con chi. Uscire di casa velocemente così a me tante volte scoccia. A, a parte che anche uscire di casa ci fa bene, perché io non so, voi boh, ma io in quarantena davo i numeri. I numeri che finito la quarantena ho dovuto andare dallo psicologo e dallo psicologo ho trovato altre... Con il numero, co come se fossimo del macellaio. E chiede chiederete: ma perché sei andata fuori di testa? Ma perché sei rimasta chiusa in casa? No, ma perché c'era il marito! Eh. E ho scoperto anche un'altra cosa: che ci sono due tipi di marito. Uno come il mio e uno come quello della mia amica. Il mio si chiede, si crede caranacciolo. Che che Lui entra in cucina si blinda è una cucina blindata lì non puoi più entrare se devo bere devo andare in bagno poi ti chiama con quella faccia da da, da marito e dice amore è pronto io piano piano vado ma sto attenta perché questo qui mi tira una patellata, mi vuole fare uno scherzo apro la porta alla festa di San Patrizio fuochi di qua di là schizzi, matonelle, soffitto lavandino una pila di piatti che arriva fino lassù che c'è il ristorante anche sopra quella pila di piatti avete prenotato? e poi ti dice amore io ho cucinato ora tu pulisci ma stai invece cucina, balcone, cucina, gazzetta dello sport, cucina, balcone, tutto sport, poi va in giardino, in giardino, va a tagliare l'erba, va a buttare la siepe, no, va a rompere i baroni al giardiniere, e poi entra in cucina, si siede e dice amore ho fame, ma fammi che, aprite il frigo, il frigo? Ma perché? Io pensavo ci tenessi le racchette da tennis, ma le racchette da tennis te le do tutte qui, con la pallina. Vediamo qua, là. Scusate, lo scongo, ma lo devo dire. Eh? Vediamo qua se si è collegato qualcuno oh, con questa conferenza. Ma ancora non c'è nessuno. Guarda Guardate, un invito a una videoconferenza. Ho seguito le strutture. dove sarà possibile oh. ma dove è finito eh? piano piano con calma con calma le sembra il modo di fare oh, finalmente un cane che dice qualcosa toh ma compare qualcosa ma che è sta roba Cara la mia madama maleducata che interrompe chi parla. Non ha capito proprio niente, vero? Ma scusi, cosa devo capire di uno che mi invita a una videoconferenza, non si presenta con la sua faccia e mi fa vedere... Un... Intanto che non sono uno scorpio, ecco. E poi ci sarebbero un po' di cosette da capire. Oh, chi sa mai. Ma non le avete capite sino adesso. Eh, le ha capite lei. Non le avete capite voi sino da adesso e quindi ho perso le speranze. Sì, ma senta lei si presenti, con chi parlo? Certamente con nessuno. Anche perché sono stanco, sono scocciato di non essere considerato. Lei le è scocciato che sono uscita io di casa. E dire che ho fatto proprio di tutto è eh, per farmi notare, ma dico di tutto. Ma quando ma... mai? Chi la conosce? Oh, Quanti strilli, quante grida, oh, quante scene isteriche dite voi per colpa mia. E voi non sapete nemmeno chi sono? No. Ma...